Nei tuoi sogni Da tempo che io sto così Così Mi sento come dentro un film Mi ronzio in testa, corri, corri Attento che non fanno sconti Ma è troppo che io sto così Così Vengo rapito dagli alieni come a scary movie Bella Parlano a gesti mentre stanno Ai fratelli nel bar. Devo arrivarci Vado di fretta Finirà tutto come Pulp Fiction Ma un finale ancora non l'ho scritto Corro per non essere sconfitto La prossima festa devi stare zitto Mi sento come dentro un film Mi ronzo sta testa, Vai Mario, fai tipo il commissario Montalbano. Com'è? Perché ne so, Non l'ho mai visto. E manco io. <ride> no. Ma <ride> ah, non già si fatti vedere sti cazzini. Vabbè, a no, me no, io, non c'è un senso di vero. No. Dio, davvero. Se <ride> stasera, <ride> raga, non li facciamo Il telefono non ha già già già già già già già già già Mario, dove c***o vai? Oh, ma la gente Sentite che è un po' toccato? Paolo, paolo! Paolo, ragazzi, da poco!